Carissimi, buona domenica, è la ventottesima del tempo ordinario, diciamo che sta per compiersi questo anno liturgico, eh, in questa bellissima piazza ci, che ci avvolge, ci accoglie, il Signore parla, parla sicuramente attraverso Papa Francesco, ma anche attraverso ciascuno di noi e vuole parlare al nostro cuore. Questo Vangelo, di questa domenica, Gesù parla ancora ai sacerdoti per la verità, si rivolge a loro, si rivolge ai capi dei sacerdoti, ai farisei, agli scribi, indirizza loro una terza parabola, come se volesse ancora una volta tentare in qualche modo di, di interessarli, di coinvolgerli, chissà, in una conversione, conversioni che poi avvengono, sappiamo molto bene, il Vangelo registra diversi, diversi momenti in cui persone in cui hanno ritrovato la fede hanno cambiato vita. E in effetti è questo, è di questo che Gesù ci parla, di un banchetto di nozze, eh, i padri della Chiesa, eh, così come pure in Antico Testamento, c'è sempre questo riferimento al banchetto, alla, alla fecondità, perché il banchetto richiama proprio questo, la fecondità, la prosperità, una tavola la festa, la possibilità ecco, di fare festa attorno ad una tavola, di vivere proprio questa gioia dello stare insieme, del ritrovarsi ed è chiaro che questa eh, festa deve essere vissuta nella spontaneità, nella libertà ed è il padrone di questa, questo banchetto che invita gli altri a fare festa per il figlio, il figlio è Gesù, è lo sposo, l'immagine di Gesù sposo ricorre tantissime volte, è lo sposo che in un certo senso è l'innamorato, l'innamorato della sposa, l'innamorato del, del suo popolo e noi dovremmo rispondere a questo appello, a questa chiamata, ma tante volte mettiamo davanti i nostri impegni, le nostre occupazioni quotidiane, pensiamo che il mondo debba chiudersi qui, che tutto sia circoscrivibile alle cose di qua giù e, e ci contentiamo di quello che abbiamo, ci lasciamo prendere dall'accide, dalla pigrizia, dalla non rispondiamo, non siamo disponibili a questa chiamata. E allora il padrone chiama altri e per tre volte tenta e tenta più volte di chiamare questi che sono gli invitati, i privilegiati, ma essi non hanno interesse, non rispondono, ed è per questa ragione che si rivolge ad altre categorie di persone, a quelli che normalmente vengono considerati inidonei, indegni di partecipare al banchetto, sono quelli che noi talvolta etichettiamo come quelli di fuori, o gli emarginati in generale emarginati, tra, tra i quali ecco, eh, il Vangelo ci ricorda zoppi, storpi, ciechi, quindi persone eh, con disabilità, potremmo dire, eh, in quanto ecco, io assistente nazionale del MAC, penso proprio ai non vedenti, li ho appena incontrati prima di girare questo video e ho parlato con loro, eh, sono felici di essere qui, sono felici di essere credenti, molto spesso ecco, si pensa che un non vedente non, non possa riuscire nelle sue cose, non possa eh, rispondere prontamente come gli altri, ma la realtà ci dice che talvolta è il contrario, che proprio quelle persone con disabilità hanno maturato una maggiore sensibilità e una gioia nel cuore, la gioia di partecipare, la gioia di esserci, ecco, che il Signore eh, tocchi i nostri cuori affinché Possiamo avere tutti l'abito. Quello che ci chiede il Signore, in definitiva, è certamente di rispondere prontamente al suo invito, di accorrere gioiosi con il cuore in festa per incontrare i fratelli, le sorelle e stare con Lui gioiosamente. Ma al tempo stesso ci chiede anche di impegnarci, perché non si può fare festa senza un impegno personale, senza applicarsi pienamente. Impegnarci per cambiare, cambiare l'abito, no? per mettere l'abito della festa un habitus viventi che sia appunto conforme alla risposta data, alla scelta compiuta di partecipare a questo banchetto, che il Signore ci aiuti a, a cambiare la veste, a cambiare i nostri atteggiamenti, le nostre scelte di vita per essere il più possibile vicini a Lui e ai nostri fratelli. Buona domenica!